Amore voodoo, proibito senza tabù Quello che mai fatto provare in poche ore Come un che luccica, ora che musica Ore passate senza risposte il mio bianco e nero che si accende di colori Quando meno te l'aspetti bello esce fuori Quelle tue espressioni che mi mandano fuori Se il mio sole d'oggi sprenderai di più Quelle tue espressioni che mi mandano fuori di testa E già sei la mia forza dentro In un futuro che sa di noi La testa sulle giostre, riposte, storie esposte Così tante le persone opposte ma sei rimasta sempre con me, baby Un altro giorno e mezzanotte strumentalizzare L'ho sentito tante volte, volte Ho lasciato che il silenzio ha parlato da sé Ma silenzio costa Adesso basta mm. e non mi piega un mondo che non sta a regole. È stata una pausa ma non per la mia rabbia che è rimasta dentro in mille piccole briciole. E amor Senza tabù Quello che mai fatto provare In poche ore Come ora che luccica Ora che musica Ore passate Senza mai una risposta